Hey, so Hectors! Lollo qui! La mente non mente. O era il contrario? La mente non mente. In questo video scopriamo parole che, quando cambiano accento, cambiano anche significato, come pene e pene. Pochi giorni fa, Marcella mi ha colto impreparato sulla parola evaporo. Ebbene, sì, si dice evaporo e non evaporo. Un bel ripasso della dizione è quello che ci vuole: cominciamo dalle parole omografe omografe sono quelle parole scritte uguali ma che hanno diverso significato a seconda di dove cade l'accento di tono Che deliziose tendine! Che deliziose- FREGATO! È chiaro che le tendine sono un po' diverse dal tendine Ma le pene... Ah! Quanto sono diverse dal pene Soffrivo le pene Per colpa del pene Ma più il problema non si pone sì, perché il pene mi dà il pane La canzone di Elio ci dice in maniera molto chiara che le pene sono quelle d'amore mentre il pene è la parte anatomica che hanno i maschietti Quindi fai attenzione a dire Ah, oh, ho sofferto mille pene La mente non mente Infatti se è vero che il verbo mentire vuole sempre la E aperta ciò non vale per tutte le altre parole che finiscono in menta, mente, mento c'è a dire il vero qualche eccezione aumenta, cemento, frumento, talmente sono tutte parole da pronunciare con la e chiusa ci sono alcune, a dire il vero, poche eccezioni una di queste è Papa Clemente Clemente vuole la e aperta ce ne sono altre, sei in grado di trovarle? scrivile nei commenti poi fidati di me quando ti dico che è molto meglio che la tua partner accetti il tuo braccio piuttosto che accetti il tuo braccio I tuoi dei vorrebbero che tu ti iscrivessi al mio canale youtube è molto meglio che dire dei deficienti vorrebbero che ti iscrivessi al mio canale youtube a proposito della parola deficienti finisce con ENT prima abbiamo detto che tutto ciò che finisce in mento, menta, mente, eccetera vuole la E chiusa attenzione questo non vale se davanti non c'è la M. per esempio senti, lento, cento, gente vanno pronunciati con la E aperta Giusto, sure Brambila Fumagali. Poi ti ho prestato 100 euro. Non ce li avevo i 100. Dai, fregatene di quello che dice la gente. Senti, bello, non sarà mica un mezzo bresciano, mezzo bergamasco a spiegarci l'addizione a noi di Milano. Eh sì. <ride> Eccoti un omografo che finisce in NT. 20 o 20? Dipende, se intendi 20 come numero si dice con la e chiusa, ma se intendi dire i venti che spirano sopra il mare, quelli beh, vogliono la e aperta. Alle prime armi ma come parla? Perché se il mi mio faccio... molto... Sei bello come il sole ma quando apri bocca il tuo fascino sparisce come neve al sole? oppure come una nel vento, sono a tua disposizione. Sul sito Nuovo Sito ci sono tutti i contatti e qui sotto in descrizione ti lascio anche la mail. Tu però non dimenticare di lasciare un like. Ciao su Actors. Pochi giorni fa Marcella mi ha colto impreparato. Mi ha colto? Colto? Colto. Pochi giorni. Sembra un lavoro di merda. Strano, stavo pensando la stessa cosa. Sono diventato un grande attore. E benché schiavo dell'amore mi so comprato una moto